Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e siamo tornati su Pokémon Let's Go Eevee. Allora, io l'ultima volta ho salvato in questa uh, grotta perché ho trovato un Dugtrio off camera. E l'ho messo in squadra al posto di Ekans. Ho messo pure Mr. Mind. Ora abbiamo la, Mister... la squadra perfetta. Uh... Andiamo avanti e andiamo verso Biancavilla. Perché questo tunnel ci, fa por ci porta direttamente a Biancavilla e... <ride> ecco <ride> e uh, praticamente ci, ci, fa ci fa superare quel pezzo che che, uh, no, è, che è, è imbarcabile pare. Passiamo di qui perché questa casa è inutile e c'è lo scienziato Marco 007 Ciao, ti ricordi di me? Sono l'assistente del professor Oak Oak Ok, oh, ok, oh. va la mia... <ride> Probabilmente il giusto volevo farvi vedere una cosa. Ma qui... Ma non qui c'è troppa luce. Ti aspetto dentro, Marco007. Ok, se non conosciuto vi chiedo una cosa del genere e non accettate, ok? Ma... <ride> no, no, Andiamo dentro la casa. Ho visto che si noi siamo qui. dei bambini stupidi, non accettiamo. Sono un figlio. Eccoti allora. Eh, bando alle ciance, cominciamo. Devi sapere che sono uscita a imparare la tecnica segreta del bagliore e adesso te la mostrerò ma prima è meglio spegnere la luce ecco adesso che è buio presto possiamo cominciare la mia mente è sgombra libera da pensieri basta un respiro profondo L oscurità vattene via fai spazio alla luce il regno della luce che poi non ha neanche chiuso la finestra c'è cioè, tipo ha trasformato il sole nella luna venite anche la a farlo. Ups, ho saltato. Eh, devi saltare gli altri, sì. E poi posso insegnare questa tecnica anche a te, manco 007. Vivi! What? Beh, beh, che cosa? Vuoi che lo insegni a te? Eeeh! Eh, si! Sì. Come conosci già la tecnica segreta pendente? Sì. Adesso capisco perché il professor Koch. <ride> Dice che il tuo Eevee non è. Non è, come, non è come gli, gli altri. altri. In effetti è molto più chiaro degli altri Eevee di colore. <ride> ma no, è vero beh allora mettiamoci all'opera sono pronto a insegnargli la mia tecnica se credi, spegniamo le luci. poi, poi, allora, allora, eh, beh, sei pronto? <ride> fai come me. me, sgombra la mente, adesso fai un respiro profondo oscurità, vattene via, fai spazio alla luce Certo, perché funziona così! Tu impari da un momento all'altro a, a, a, a accendere le luci col potere della mente. Eh già. Una mattiva. Il tuo Eve! Il, il tuo Eve! È uno stra davvero straordinario! ricorda che le tecniche segrete non sono anche. non sono come le mosse normali, puoi utilizzarle anche quando il Pokémon non ha più energia per lottare. Ma non tempo. è vero, le, le tecniche segrete non sono neanche mosse! Ora voglio parlare con il bimbo uno sconosciuto è entrato in casa mia oggi! Sono un nano, sì, non sono un bambino! Silenzio. Usando la tecnica segreta Bagliore potrei attraversare il tunnel roccioso senza problemi. Puoi sapere dove non sono fatti i tuoi. Cosa? Aiuto! Eh, tuo figlio è davvero brutto! No, stupido! Oh Marco te te lo sente L'assistente del professor Luca ha segato magliore anche a te Ora non una segato a te ma a taglia Sì, ora so accendere le luci Wow sono fortissimo Incredibile il tuo Pokémon non lo smette mai di stupirmi Ora che ci penso quello scopo Posso dove potrebbe essere provare a usarla chi ti accompagni No Oh davvero? Sei sicuro di volerci andare da solo sì, Io voglio dire... No, no! Girando. No! Vai a quel paese stupido! Va bene, sai <ride> la strada, vero? Ma ce ne sono quante vai a... Eh, grazie, ce ne <ride> <ce> sono <ride> tanto. Continua sempre dritto diritto fino ad arrivare al non è roccioso. Un luogo completamente buio. Si vede? Addio stupido! Vai a piangere dalla mammina! Eppa. Comunque, come vedete, ora abbiamo la tecnica segreta Valore. E poi, che sta, sta caricando un movimento. È felice perché abbiamo. abbiamo... E poi, <ride> abbiamo mandato via stupido. <ride> Salve. Ciao. No, non disturbo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. <ride> Ok, che posto è questo? C'è una fantallenatrice, ma andiamo. Combattere. Non possiamo Combat. combattere con la fantallenatrice. Salve. Salve. Corri, prendi poco. Ivi <ride> <Eevee> è eccitato Trovo <ride> <ride> una pietra foglia. Uh, chissà che cosa serve. <ride> tipo in una festa, Ivi. Ivi guarda delle, degli oggetti. <ride> yeah, che bella festa. <ride> Che che fai? Perché? Puoi farlo pure tu! Scuoti, scuoti, scuoti! No, ho sbagliato. Scotty. Ah, devo, devo. Farlo. Sì, uh. ah! Ah! Che carino! Una foglia con ah. orecchino. Oh, wow. <ride> un orecchino! Un orecchino spagliato! Penso da qualcuno. Pai paio poi! Che bello, rubiamo le cose e possiamo venderle! Un um, salve. Lo vuoi tu? Tracogliere... No, non sono i soldi. Vai okay. spendere soldi. soldi si guadagnano e si intascano, basta. Ok, okay andiamo lì a prendere... Allora, sono una... Sono una... una ah no, questo è il percorso 2. Quindi... Sono gricciato, sono gricciato. Allora, questo... Noi siamo... Ora siamo accanto al percorso 2 dove cioè vicino al bosco smeraldo. Ma che twist! Um, vediamo la mappa e vediamo dov'è il tunnel del roccioso che per qualche motivo è diventata uh, la nostra uh, nuova meta nì. Allora est di Celestopoli Celestopoli est è qui Per cosa gli è nì, il turno del roccioso? Quindi nì, nì, dovremmo nì, andare di qui nì dove siamo? oddio siamo lontanissimi ok tag no non tagliamo apri qui apri sì, no sai. non possiamo tagliare Va bene, io ne siamo voglio... ancora di più cioè. io mi teletrasporto, ti te aspetto lì cosa vuoi Ivi? <ride> cos'era quella faccia? <ride> che taglio? eh siamo nel percorso 9 e eh, possiamo usare la, la, la cosa segreta fondente la cosa segreta fondente per andare nel fondente. percorso 9 c'è Firo! Voglio Spiro! Ecco, buongiorno! Zitta le matrice, voglio Firo! Hai le Pokémon guarda! E se Pure non io dei Pokémon! Wow! Abbiamo qualcosa in comune! Tipo. Ma dai! Capramati. Ho spento la telecamera per. La sfida di Beniamina, che il nome è brutto, eh! Poi! Quindi è molto più chiaro il nostro Iggy rispetto all'altro! Ah. Ivi l'abbiamo già visto quindi forse tagliamo Ah, ci Acido naturalmente Perché poco un non possono combattere <ride> Ah stavolta non sono il più lento di tutti per qualche motivo E eh, beh Eh beh beh Bloom, <totipotipos> l'abbiamo visto? No. Bloom è il Pokémon più orrendo se veramente di tutti. Electro Zappa, purtroppo. Electro Zappa. chi se ne frega. Electro Zappa, forza. Ma comunque io devo allevare eh, Ductrio, quindi... Quindi lo alleniamo dopo. No, riceve esperienza lo stesso. Sì, ma non riceve di meno. Quindi dopo cambia Pokémon. No. Oh Come? no. Ha usato veleno. Acido. Sì, ma sono tutti e due, non lo può fare. Sì, lo può fare, poi tu lo puoi fare, solo che noi siamo. noi siamo contro solo uno. Sì, oh, no, oppure se vuoi lo puoi fare pure a me. <ride> oh yeah. Hai un Perché, Perché non è forte? Che sei scarso, comunque. Cosa c'è? Ci ha paralizzato. Sì, ma cosa c'entra che non che posso dare i pugni alle piante? Senti, l'acido è sempre la soluzione Ti do tu ragione. Sei forte! Ora voglio i soldi indietro però, eh. No. 420 euro di guadagno un mese di lavoro come cameriera al bar. Lavoro pure al nero. Mm, cioè, sono minorelle non ho sbagliato lavoro al nero non posso lavorare su minorelli non mi interessa mi i miei soldi che ti annuncia alla polizia e noi allora, polizia. prima da Firo. e noi allora dicevamo la polizia che tu lavori illegalmente. Tu, tu sei ancora da lì ma sei mia, ancora dalla tizia illegale noi ci siamo trasportati al Firo. lo sapevi? Sì, ma al Firo non c'è più Ah sì? Combattiamo prima con lui così Io non ci riesci a nessuno Forza, poco mi il corazzaro! Siamo anche a K-Mosca Un mocciosetto che era Ivan <ride> Sono Paras Ciao cioè. e... ciao ciao Vedi tu! Non l'abbiamo già vista E comunque dici che devi allenare Fai da solo Ma allenare! come entrare? <ride> mi dispiace, si nasconde terra. No, Paras non l'abbiamo visto per il battaglia Lo so quindi non lo tagliamo per sopra Boom um. No oh, Fortissimo Cosa dai Sono Perché dito, forse non neanche a funzionare Farmi entrare mio Dio. E ovvio che non è efficace Perché qual è erba Paras mm. Quindi lui è efficace su di me Erba con le otto oh, mi sa Lo sabbia bo... No non tubo sabbia va indietro Ah Faia! La mia mossa più potente è fossa, quindi usa botti in testa perché non funziona. Faia! L'acido funzione! Veramente contro i tipi ah, Coleotte lo dovremmo usare il fuoco! No! Ecco! <ride> è morto, brutto colpo! Oh, si è ribaltato! Eh? Siamo capottato! Ok, ancora, ho ricevuto il mio più più che esperta! Oh no, il mio povero Ma ti soldi ci ha dato? Boh. Mi interessa di soldi. Mi sa cento circa. Tanto sono già ricco io. Pure io su Eccolo. Però perché è volato così in alto? Che cosa gli è successo? Perché qui c'è un raticate, io lo volo. Lo prendiamo il raticate. No, ce l'abbiamo già. già, non ci okay, interessa. Ok, chi se ne frega. Addio Raky. Un raticane. Raticate. Ok, quindi nella prossima parte di. Che cosa? Siamo a 4 minuti, Sì, perché avevo no. spento per sbaglio. Vero? Ma a quanto stavamo prima? Che ne so, tipo 14 del genere. Sì, come no. Ora non abbiamo fatto niente in questa parte. Brutale! Come ci si? Siamo entrati nel percorso. Ok, nuovo. se se sfondiamo Mega Ball e Poké Ball diventa una Mega Ball. Wow! Perfetto. One shot one kill. Yeah! Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto. <sessizia> pure ehm, silenzio sto cercando di ricordare il nome di un coso è eh, foglie lama vediamo a chi? si ah, te sì, sì, togli i botti in testa anzi no no no no no no no no no in testa quanto quanto fa 15 la tua, la tua cosa più no no a no no però amico. può però Solli botti in testa Marco io ti ho detto Ormai l'ho fatto Perché sei stupido Foglielama è fortissimo si sì, come no Mr Mario sì. Per imparare uh, Mimica Vediamo Vedi questa mossa Solli okay. e no, vediamo cosa fa Mimica E usa un copia Se non c'è che copia l'ultima mossa Doppia sberla Togli i botti in testa No, doppia sberla fa schifo sì, invece pensare da 2 a 5 volte, quindi 2,30 danni. 5 invece 75 danni, quindi. Sì, non, il botto in testa 70 sicuri, quindi c'è il botti in testa, 8,5 di precisione. fai dimenticare questa mossa. Pure quella, 8,5 di precisione. Sei grasso. Ti, ti prego guardo posso... non imparare niente ahahah ah, okay. ha imparato ingr ingrassare <ride> in effetti eh, è diventato... al 32 le eh. impara <ride> è diventato cosa poi che si chiama blast toys eh blast toys oh, yeah! c'è un po' come un selvacco qui pure qui nidorina non, so, cioè, non, cioè. No. non è vero lei, lei, tu non me l'hai fatto prendere è un nidoran comunque è un nidoran femmina. la voglia. No. <ride> Nella mia scrivania. Nella mia scrivania. Lo vuoi murare nella scrivania. <ride> la faccio pagare nella scrivania. No, lo muri. Se <ride> smonti la scrivania lo monti dentro. Eh <ride> sì, appunto. Lo pago dentro. Aia. Ehi, Ma perché? Ma perché ti fa male piuttosto. <ride> e se Fa una, male. Ma come? E allora sei debole tu proprio. Che la sei da una sorta di, di schiaffoni io non mi lamento, è solo una in più di te. E comunque, per una stessa cosa, solo che io faccio. Ah, che bello, sto iniziando ah, a dire. Ah, ah che bello, sto iniziando a annoiarmi. Fatti una scuola. Ho detto gli rubi le cose dello zaino. Gli ero tra i rubi i soldi. Per me scorreggere la allora scatola. <ride> <ride> Oniz, oh, l'abbiamo già visto tanto. Oh. <ride> ok, eccoci. Io gli ho rubato un po' di cose dallo zaino, tipo adesso abbiamo 5.0 euro in più. Perché lui si porta i soldi in montagna, vero? Sono molto utili. Fa acquisti eh beh, quelli... con le montagne. Eh, e come... pure i genitori che danno 100 euro ai bambini che vanno a catturare le bosche. Ah ah, fatti sotto! <ride> 100 euro, 50.000 euro già! I bambini! in che nome è Alain? Che nome è Alain? Allora, Geogoodle. vediamo se tagliare. Ne ha tre Non sappiamo se tagliare. Guarda, ne ha tre di poco. Eh, appunto. Ovvio. Oh, no. Che si Se ne frega fossa. <ride> La risposta a tutto. Chi se ne frega folli l'ava. <ride> io nella prima generazione usavo fossa e basta. Non so più veloce io. No, è vero, so più veloce io. Cosa che io faccio adesso? Attacco, lo uccido. Come fai essere più veloce? Ti spiega Sono più veloce io io sono più veloce ma la fossa servono due turni quindi. lo so non sono più veloce io ah. lo stavo fatto prima io l'attacco ah. fa... ah. vedi io, wow. sono ancora, io sto ancora sottoterra ma non ce l'ho vedi ora tutto a te bye bye vedi sono più veloce io lo faccio prima di te uh. morto e tu, e tu fallisci mo. <ride> grazie per avermi fatto sprecare una mossa ciccione bene che tu tuo non penso che sappia che abbia att ha attaccato un altro geoding. di Ok, no, è tutto tagliato. Lui, lui non sa se si sono cambiati o no. Eh no. Mi sa so che lo... lui non sa neanche se abbiamo, l'ha abbiamo, attaccato il dubbio. Perché un si possa? Lo Giro. sai che te la conta come se la sprechi la no, possa stesso? So, ne sono sette. <ride> Con questa sei, che uh, mi conto che le stai sprecando tutte. Lo so. Eh, lo sai, si vede come lo sa lo so dopo andiamo nel ah, ah del... quel domare ho perso e eh. barbore che non si è trovai a fare un po' di camminate, che sei grasso ok ecco, ci cioè avevamo battuto Alain a quanto pare il nome è molto originale è bello originale è probabilmente eh, cioè, sì. eh, appunto originale va bello, va sì bello, bello. no mi spiace anche... Ah, mi... Leggi il cartello. Non così, ci interessano questi, i questi cartelli. Siamo dislessi. No? Sì, in effetti sono caratteri arabi mai visti. No, noi, noi ce ne inventiamo le scritte. Tipo... Eh, L'allenatrice di no, supporto è, quello è quello quello bella. Ma <ride> no, non, cioè, non è vero. Fammi entrare ok siamo tornati e vi è imparato una nuova mossa sdoppiatore che il riduttore però l'evoluzione l'evoluzione di riduttore la l'ho l'ho usata durante le battaglie la la la bimbo anche. bimbo bello e tu mi sei la tua squadra sei una bella, una bella squadra sì, sì. valla a far vedere al professor rock si mette a vomitare della tua squadra Marco si sì. davvero la mia, fa perché. schifo, io ho solo preso i Pokémon più foli. Ma devo uccidere il mio figlio! Iglet! N'Igleet <ride> non l'abbiamo mai vista in battaglia, giusto? No, l'abbiamo già visto. No, no, no, non sì, l ho visto. Sì, me lo ricordo io. Non l'abbiamo già visto. Sì, l'abbiamo visto. Perché sprechi fosse. Non ho sprecato forse. spuria. Sfurio. Cos'è che ha detto io ce la sedia davanti? Corpi infiniti tutti i due l'attacco di un trio di unice la polizia ombra di unice voglio la ma a devo mettere il suo a super efficace il dungeon è un il dungeon di un di un dungeon di un dungeon di un dungeon di un Sì. Firo 1000 mm. euro Oh no, forse non, non funziona contro Piero, sfogliate <ride> Questo non l'abbiamo visto quindi non si parla okay. Lui è volo quindi acido funzionerà la protezione uh. Cosa? Uh. Perché non è... Che bello! Uh. Uh, vabbè 4 uh. 5 uh. Ma va. No! Schif, non oh No! no. così Che cosa c'hai tu? Mister Vino. No, mi ha messo un ma... di no. Un attimo. Squadra. Douglas Trio è fervido, quindi vediamo. Sotto Comunque se vi fate battere da un allenatore che si trova così in giro, veramente dovete vergognarvi voi stessi. No, no, poi diventerò più forti <coughs> Ah, sì, scommetto. Uh. Boh. Che cosa? Talpo. No, chiamano Tantalpa. Ok, talpo. Perché? Ma no. chiamo si... un alpa. No, talpo, non vediamo. Prendi la sta, pokeball. Prendi la pokeball. Vieni giù. Ora. Un attimo. Tu. Dobbiamo vedere che tu. pokeball stanno. No, qua. Eh, Questi eh, sono uguali a quelli di prima. Bimbo, no, è vero che mi hai presto un euro, se non posso lo posso trovare un in... minuto esatto. Va bene! Me ne prendi altri centelli. Bimbo dagli, dagli tanti soldi. Va Poi le Lega un casino di interessi. Scappa, scappa! Oh no! Salve, muori! Mi sa so che dovevo usare Mister Mine però! Ah, ah, che bambino veloce! Signore, perché è scalzo in mezzo a foreste <ride> <a corezza> così? <ride> perché è un karateka! È una cintura nera, semplicemente. Ma questo non vuol dire niente! I karatechi non Manchi. hanno. Ma anche l'abbiamo già visto. Sì, lo so. Ma non hanno più, cioè mica sono vestiti così. Primo, e secondo non è Lui è grasso e no non entra nel suo. nel suo. com'è che si chiama? Com'è che si chiamano i vestiti? Il kimono. Non entra nel suo kimolo. Oh, no voglio essere sfuriate, male. eh. Perché sono infuriate. Sfuriate fa schifo. Tu fa schifo. L'acido fa schifo. Ah, la mossa acido è forte, non L'acido fa schifo. aia no, mm. basta! Ma perché ti Ma fa che c'è il tic? Si sì. veramente ti fa male, ma sei Non fa farti male. Fa male. Ma non è possibile, fallo tra me. Vai, dopo non facciamo bene. No, che male, a parte che io non l'ho fatto così forte. Ma come mai la vita, a parte che non fa male per niente. A me fa male. Non vuol dire che Vediamo se ti evolvi, speriamo. Voglio vedere che non me li dai. Che schifo di nome li dai. Che, cioè che lui è uno schifo, non sembra nessuna pianta. Vai. Così. Oh, ah sì. no, il nuovo allenatore oh. non abbiamo tagliato. No, abbiamo tagliato. Non abbiamo tagliato il nuovo allenatore. E chi ce la tutta! Metticela tutta. Con teniamo... questa basta però eh, che okay. siamo, siamo a 20 minuti. Cioè veramente tantissimo. Caterine, mandare in campo un golden. Con Eevee sarebbe stato più, molto più facile. Ma devo allenare Dug Duke... tal pomello. Basta! Tu hai solo mosse così scarse, non so che non puoi vincere così. Io uso solo Dugtrio nella mia versione di Pokémon Ross. Non mi interessa. Ti ha colpito. Ah. Oh no. <ride> che shot, mamma mia. C'ha due Pokémon. No. Ah. No, questo non l'abbiamo visto, quindi.. Sì, che l'abbiamo no, visto. No, l'abbiamo oh, visto. Ma non ha affetto però, posta con questo. Ah, che scarso, io sono venuto. Non è vero che risali così, poi ti glitchi fuori. Non ce ne sono arrivate. Ah là! Un, alla... un frenellino prima... Madonna style. mia! Sei morto! Cosa eh Ivi? Vediamo no, se c'entra poco. Cosa dai ai Ah, lo no, devo scegliere io. In realtà volevo rimetterli in eh. però... la ora, perché Vai! Se vuoi... Non sfuriato che fa schifo. Vabbè, se vuoi va bene... Oh. Ecco, ora, ora, Chomper non si prende nessun punto. Ah sì? Cosa stai dicendo? Non si prende nessun punto, è morto. oh, <ride> oh <ride> sei troppo forte, eh. Grazie. Ok, che. vediamo se c'è qualcun altro, basta. se c'è qualcun no, altro. Non, non ci no, no, no, so. se c'è qualcun altro. Ci sono altre persone, per forza, ma non possono combatterli tutti. Abbiamo già fatto un video lunghissimo, basta. No, qua sta solo un percorso, non c'è niente. Mi sa che questa di Voltorb, però, gli prendiamo la prossima. Crebbi. Ma tu ci sei... Grazie per verso social credi. Oh! Neanche ha fatto l'animazione. E come si taglia? E come si fa? Eh. Sì! Vabbè, <ride> vabbè, veloce! L'ho preso io, che schifo sì, che fermarti. <ride> Ma a me non prende. Eh, perché tu non tiri Io tiro. Perché? Alleluia, eccellente. Eccellente. Se non ce lo prende così! Se non ce lo prende così basta, lo abbandoniamo che era torto e parle. Le Pokéball. Intese. Ti. ti. ok, vabbè. Ti censuro! No, non ti censuro, visto che hai detto il tetto dei Pokémon. No, no, no. Non hanno funzionato. censurano perché non funziona poi. L'ho detto tardi. Devo dirlo nel frattempo. Devo dire rattore Pokéball. Quindi censura. Ok, vediamo. Basta, c'è la Vai, curiamo i poco e basta. No! Ah no, no, no, questa è una cazzina. Ma no, me non è un Pokémon! Il ragazzino che continua a starci tre piedi. No! Cos'è? Non sono io, io sono un marinaio! Uccidetelo! Per capito adesso non nessuno più rispetto per noi del Team Rocket. E in questo passo sarà difficile trovare il coraggio di mostrarci davanti al nostro capo. Non è il personale, ma dobbiamo concerti per le, le feste, prima che le cose peggiorino. Oh no! Fermi! Oh, sì. mm. un giorno! Gruppo di adulti contro un semplice ragazzino, ma non vi vergognate! Ma che razza di voce le fai? Oh, Ah, voce delle maschile. E questa dove sbuca? Non mi importa. L'assistente una ragazzina! Di questi tre me ne occupo io. Ah. prossima Ho pensato! Tu <coughs> ha ah, qualcun altro? Certo. Certo, dai. Forza. Oh, no. sì. una sì. risposta, forza, andiamoci da fare. Salve. Che, che bello, dobbiamo fare un video lunghissimo. Ma su tutti i tali. Intanto sì, c'è certo. solo un Pokémon sto schifo. Uh, Raticane! Questa la non la dobbiamo Posa? fare. Cosa? Non fare fossa, lo sciotto. Sprechi solo la mossa. Non usare fossa. Marco, ma... L'ho sciotto con veleno, semplicemente. Non è vero, non lo sciotti, sono troppo forti ormai. A parte che ora sono di nuovo in vita, per qualche motivo. Home. Mi sa che ci ha curato tutti i pokemon. Quindi ora ho tutto fossa. Ho tutte le fossa. Ho fosse. tutto fossa. Cioè tutte le fossa. Vedi, posso fare sì, tutte le fasse che. È, ma lo sciotto vedere la prossima fuggora. <ride> Quindi è stato inutile andare dal centro Pokémon. Non siamo mai andati. Appunto. È stato inutile cercare di andare al centro Pokémon, intanto ce l'abbiamo già curato. Super Zen. C'ho un per evitare. C'ho un per usarci. <ride> Addio. Espettato yeah. Fossa il bravo. Zen. Io non ti avevo detto niente, mi raccomando. Ratikate, eh, sì, non vi con un one shot. L'ho bishop. Kita. Ok. E ora che cosa dico il capo? Che sei stupido. <ride> sei licenziale. Che devi portare Questo più... Questo bambaccio di è fortissimo, come è possibile? E eh, vabbè ti uh, rinventi al cartone animato. io scappo via. 3 contro 1, non siamo riusciti nemmeno a farti un grafico io guarda, come non non sono forte. Sono troppo forti, ma chi sei? Lorelei. Sono Lorelei, una dei super 4 una della Lega Pokémon. Volete che raffreddi i vostri bollenti spiriti? <ride> oh no, ho fatto la battuta! Pietà, pietà! Ne abbiamo, abbiamo avuto abbastanza! Fuga, fuga! Però te la sei cavata la grande, mi hai sorpresa! Vedo che stai collezionando le medaglie del paese quindi alla Lega Pokémon allora, fantastico, non vedo l'ora di accoglierti come sfidanti. A presto. Ciao. Bello, può sconfiggere tre criminali, ma non potrà sconfiggere un ragazzino. E un compagno che non viene che non viene squalificato perché è illegale. <ride> ok, andiamo a centro Pokémon. Andiamo al centro Pokémon <ride> <Un> po <comunque. ride> al centro Pokemon, inutilmente salviamo. No, dobbiamo curare i Pokémon comunque. No. Sì, tu c'hai i Pokémon danneggiati. Facciamolo cioè già che siamo qui. Sbagliate. Abbiamo 83.000 dollari. Bene. Ci compriamo una bici con quei soldi. abbiamo <ride> un dollaro a ogni iscritto. No. I miei soldi. Ma abbiamo eh. fatto la fila di Bergabol e le file di Pokémon. Lo sapevo che avresti detto, perché fa sempre osservazioni ovvie. Grazie Marco, ci serve il tuo aiuto. Quindi sei salva dannata. Salva Salva No io, io sto con lui Salva sempre loro stavo contemplando un, un mazzo di fiori Sì certo Salva oopsie, Stupido oopsie. Stupido Ok inizio avventura I tre febbraio no? Quindi nella prossima parte di Pokémon Let's Go eeeh Continueremo l'avventura Cosa fai? Weather Pocket Ci vediamo alla prossima, ciao! ciao. ciao.